Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake al tonno, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 0, latte, olio, tonno sott'olio sgocciolato, uova, parmigiano, pecorino, lievito istantaneo per torte salate, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino. E li facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito, Senza lavare il boccale, mettiamo la farina le uova e il lievito ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il latte, l'olio, il pepe, il sale. E li facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo adesso il trito di formaggi. Il tonno. Ed azioniamo il bimbi per un minuto. Antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamo in uno stampo da bloom cake da 25 cm ben imburrato. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake al tonno. Grazie e alla prossima ricetta!